Presidente, io immagino ovviamente che i consiglieri che sono firmatari insomma, della eh, mozione, sicuramente il consigliere Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini abbiano avuto modo di verificare quale fosse lo stato dell'arte rispetto alla valorizzazione del teatro alessandrino prima di presentare questa mozione. Ecco Volevo evidenziare che sono oltre due anni e mezzo insomma, che stiamo lavorando su questo tema, su cui sono state svolte diverse riunioni e che noi, anche della stessa Commissione Capitolina, abbiamo avuto modo di seguire direttamente. Come ricordavamo, l'8 febbraio 2019 è stato votato un atto eh, dal municipio che proprio andava verso l'indirizzo di eh, rivalorizzare, restaurare il teatro alessandino per renderlo nuovamente agibile e accessibile alla cittadinanza, costituendo un modello di gestione che garantisca proprio la più ampia fruizione possibile da parte dei cittadini. Ecco, forse gli è mancato un passaggio che eh, assolutamente, diversamente da quanto rappresentato dal consigliere De Priamo, eh, questa amministrazione non è ferma perché ha già stanziato 76.386,95 euro per i lavori di messa in sicurezza e ripristino e riqualificazione del teatro Alessandrino e del parco, e del, e del parco Palatucci di Tor Teste. e quindi assolutamente questa amministrazione non è inerte, invece quelli che forse sono fermi e dormono sono i consiglieri dell'opposizione che non vanno nemmeno a verificare a che punto sono i lavori e le azioni delle amministrazioni prima di presentare un atto per questo motivo siccome eh, vorrei evidenziare che i lavori di ripristino di eh, messa installazione delle forme cioè delle sedute eh, e dell'illuminazione cioè partiranno da questo aprile Chiedo ai consiglieri di opposizione, eh, per quanto noi comunque raccogliamo positivamente questa iniziativa che va nell'indirizzo, un po' in ritardo però di quello che è l'azione dell'amministrazione capitolina stessa che ha il governo di questa città, chiediamo che venga ritirato l'atto perché eh, adesso non, ovviamente questo percorso è già attivo, è stato avviato e vedrà insomma, i, la i lavori avviarsi quest'aprile, non è direi che un atto di indirizzo in questo momento è decisamente fuori luogo, però chiedo quindi all'opposizione di ritirare l'atto al gentile consigliere De Priamo.